Tagone 12 della Parta Quartatru di Soligio. Buonan matteno, saluto. Mi sono in Amsterdam-Orienta, mia nuova quartale. Mi sono in Tene, e mi sono andato al parco per praticare la mia confusione a Teneci. Grazie. All'interno di un'isola si può che c'è Il mercato, che è un'isola in un'isola in un'isola in un'isola in un'isola in Saluto e benvenuto alla mia nuova Zamenhof Medito. Mi sono in giro e questo è un strano momento straordinario. Sì, sì. mi voglio leggere e mi dico con voi. Sui risultati di Zamenhof 1922, e Elie. Abbiamo preso la lettera del 1902. Il pagio 461. ha le parola sprila gravezza del malpazzo, Cai pazzo. Io, malpazzo e pazzo ma il malpazzo è un minuto e vedete sempre scrive Sammichoff che ciò che può essere utile per il mio lavoro può essere molto bene in maniera tranquilla e tutto questo è necessario di essere un malpazzo e per tutti i forti i paralisi di tutti i progresso e non progresso in e naso mio che c'è tiro i portoi e sta stre grave e tre attuali, i fantelli ciao are... li verziler tranquilli fai mi mal tranquilli se la la stai tagol per che io tu fluis ma l'opportuno la rilato con dico C'è un rischio di paralisi da vivere, perché questa è grave e la paralisi è la paralisi da vivere. E' un rischio di paralisi da vivere. C'è un rischio di paralisi da vivere. E' che rischio di paralisi da tranquilla sento li i mia fatte ai diru coltivi la malpazzon la, An o la malpazzon è stata una malpazzon ho bisogno un po' di attento il pesca ho allenato al mio allen loco e allo tempo saluto dini quindi, g Kai Okai, Antawen,